Salve ragazzi, io mi chiamo Mauro e ho cominciato a dipingere con questa tecnica all'inizio degli anni 90, a Parigi, dopo aver conosciuto un artista messicano di nome Rafael. Rafael ne parlava di Sadot, un altro artista messicano che era stato l'inventore di questo tipo di arte. A Parigi, dove vi qui per diversi anni, io insieme ad altri amici artisti abbiamo sviluppato ed evoluto ancor di più questa meravigliosa tecnica lo spray art non è solo pittura così come non è solo arte di strada ma molto di più è un insieme di tante cose un coinvolgimento totale una creazione visiva attraversata da un'interpretazione musicale che si fonde con l'energia del creatore e del pubblico in una sintesi che armonizza il tutto Spero che i miei video ti piacciano e che tu voglia seguirmi in questo fantastico viaggio fra arte e spirito, fra coscienza e sogno, fra il niente e il tutto di questa vibrante magica arte. Buona visione. Ciao ancora, spero che questo viaggio immerso nell'arte ti sia piaciuto. Se è così, non dimenticare di iscriverti e di lasciarmi un like. A te non costa nulla, ma a me sarebbe di grande aiuto. Ciao.